Ancora niente? Sei impaziente di vedermi andare in orbita? No, che avrebbe già dovuto. Ti spiace, sto cercando di concentrarmi. bene. Mi sento magnificamente. Non credevo potesse fare un effetto del genere. Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, mm, ah, uh. Allora, dobbiamo organizzare la partenza, giusto? Giusto! No, no, no, non posso uscire così e basta. Poi una volta là fuori non so che cosa posso trovare, quindi... Quindi devo portarmi dietro qualcosa. Dunque, ehm, cibo, eh, vestiti... Ehm, ehm, il kit di pronto soccorso, cazzo! posso mica lasciarlo qui? No, no di certo. Allora, dunque, questo, questo... Eh, eh, questo, questo... La pistola! La pistola, sì! Casomai mai ci fossero degli appestati, poi voglio essere costretto a prenderli a calci allora dunque ehm ehm Lo zaino, no no no Lo zaino è importante eh, Sì, eh, dunque eh. Chissà per quanto tempo mi dovrò portare dietro tutta questa roba mm, Magari per qualche giorno, chi lo sa Magari là fuori si sono già organizzati Non ho bisogno di tutto questo bagaglio anzi nah, sicuramente così devono essere molto organizzati hanno detto che venivano a prendermi una volta uscito e quindi deve essere così chissà quanti sono non Io ho parlato con uno solo, Ah, deve essere il capo, devono essere un gruppo molto numeroso se siamo riusciti a sopravvivere a tutto questo casino, probabilmente vanno in giro a caccia di superstiti come me, allora questa farà comodo durante le perlustrazioni. Dunque, dunque, dunque, dimenticato niente? Non tornerò qui tanto presto, quindi è molto meglio non lasciarsi niente alle spalle che magari... Ah! Le mie memorie, le mie preziose memorie... Anni di ricordi. Boh, magari li lascio qui. Ah, eh, ok, ricapitoliamo. Ho preso tutto? Eh, cibo, eh, acqua, vestiti, mutande, pantaloni, calzini, pistola, libri, cerotti e antibiotici. Dimentico qualcosa, Mordred? Ma cosa lo chiedo a fare a te? No, io sono solo un pupazzo. Sei sempre stato tu a prestarmi la voce per non sentirti solo. Ah. ah. Allora, arrivederci. rivederci, goodbye, a luego, tutte quelle stronzate lì hm. Non posso dire che sia stato un piacere, però abbiamo avuto i nostri momenti e quindi... Eh, Mordred, volevi fregarmi un'altra volta, eh? La telefonata, la telefonata, altrimenti come fa a venirmi a prendere? Come... come fa a parlarmi se la spina del telefono è staccata? Che importa? Non si è fatto tutti questi problemi con l'orso, no? Ormai ce l'ha quasi fatta! Un ultimo sforzo e sarà finita!